E ciao a tutti, ragazzi, e bentornati in questo video. Oggi proseguiamo con la nostra avventura nella Skyblock, il quarto episodio rifatto un'altra volta. Sto provando la webcam nuova. Sto ho allungato un po' l'immagine per farcela stare nell'inquadratura perché sennò venivano le bande nere. Mm, non mi ricordo dove eravamo arrivati, sinceramente, fatemi vedere. Allora, qui avevo fatto il pupazzo di neve. Là ci sono le tartarughe. Ah sì, eravamo arrivati a quello dell'oceano. E all'oceano e in... avevo fatto quello lì, ma non l'avete visto perché si è corrotto il file comunque abbiamo recuperato un po' di prismarino un po' di cose peraltro mi serve per il cibo eccolo qua poi cos'altro è successo mm. ah, qua ci sono le volpi non so se avevo fatto vedere il mio allevamento personale di volpi qua sotto c'erano tutti i cani con cui avevamo iniziato la nostra bellissima avventura due ringotti d'oro, boh, altre robe non lo so cos'altro era successo e avevamo iniziato questa nuova avventura nel bioma, potrebbe essere la giungla, perché sì, la giungla mi ricordo adesso perché avevamo ottenuto, volevo prendermi i pappagalli eh, così potevo fare i biscotti, potevo fare, non so, mettere un di musicale far suonare tutti i pappagalli cioè farli ballare, non farli suonare Diamanti fantastico, Redstone, addirittura ci danno un blocco di la nostra prima Redstone. Infatti ci sblocca il ricettario. Blocco. Ma che bellezza, possiamo fare i nostri primi circuiti, è una roba fantastica. Possiamo rendere finalmente automatiche le farm, automatizzare tutto quanto. Vieni, vedi qua, vedi qua. Ok, ta giù. Ok. Oddio. Oddio. Cosa sono queste? Ma che cavolo. Ok, ok, questi qua non mi piacciono. Aia! Eh. Ma sono devastanti mm. Ok, uno l'abbiamo saccato Ne rimangono due Mi ha fatto distruggere peraltro tutto il grano Dove... Eccolo qui Fiuffi Ok fanno stramale i vex nel frattempo non sta succedendo letteralmente niente di particolare quindi cosa? fermi fermi tutti fermi tutti possiamo avere i gatti fermi lì E con ciò... Aspettate. No, non, non ho... Aspettate, non ho capito che sta succedendo. No! È fuggito. Ok, si sta avvicinando. Non diventa un gatto. Quanto pesce gli serve? Non ho capito, vuole... Non ho capito cosa... Perché non funziona? Mm, non, va. Non, va, non va, non va, non chiedetemi perché. È un, è un gatto non gatto ok intanto si è mangiato tutto il pesce interessante interessante l'abbiamo un creeper ho sparato la freccia in non so dove spada non mi fa esplodere il creeper avete visto? non mi fa esplodere il creeper le... il golem di neve no! ho fatto saltare la frame ma cosa? ma perché? che è una barriera che c'è? avere sono abituato con, nel server con power 5 distruzione di massa Una roba assurda Quello qua tranquillamente niente, Cioè proprio Una cosa Ok eliminato Questo direi di ripiazzarlo Magari Qua sopra Ok E proseguiamo la nostra bellissima avventura, lì c'è il gatto parlo che non fa niente di utile due addirittura, addirittura due se... l'importante è che non mi vadano a creare problemi fantastico, questo mi piace, questo mi piace moltissimo. salve poi abbiamo l'arboscello di quercia scura, ne abbiamo due Abbiamo 6 Direi di piantare anche il bambù E così facciamo iniziare a crescere il bambù Che ci servirà per molte cose Ci serviranno per i panda Se ce li danno Ci serviranno per gli scaffolding Per dei meccanismi strani Che non sto a spiegarvi Perché è una roba assurda Rompiamo questo Rompiamo Andiamo avanti a rompere tutto Ok andiamo avanti Rompiamo il piccone definitivamente Mettiamo giù il diamante, lo smeraldo, le ceste, mettiamo giù tutto quanto. Questo, questo, lo zucchero filato, zucchero a velo. Sì. Una strega. Questo non me l'aspettavo. Mm. Ok ci ha avvelenato ma è tutto tranquillo, vero? Vero che è tutto tranquillo? E 2 Due secondi, eh, scialla, abbiamo già finito. Carbone, possiamo carbonare abbastanza. Oro. No, no way, no way, no way, fermiti. <tossi> Aia. Aia Quindi lì mi stanno dando problemi Parecchi anche Ma quanti sono? Sono tantissimi Va bene Sono tantissimi E qua sotto lo vedo Vino, eccolo lì. Sei va bene, vediamo un attimo di allontanarci il più possibile e riorganizzarci. Quindi, elmetto spada alla mano. Io ci ho provato. Aspetta che non ammazzo qualcuno magari. Allora, là ce n'è uno. Allora in teoria la strega già, è già schiattata quindi questo lo cioè, possiamo quasi quasi loro sono pacifici e quindi a posto ora mi mancano quei piccoli infami eccolo là Guardalo qui Fiffi vieni qua questo sta. Questo qua ci può dare parecchi problemi Zucchero, quindi possiamo prenderci Dov'è? Guardalo lì, guardalo lì Che cecchinata formidabile Ok, si dica siamo quasi alla fine mm. Siamo quasi alla fine Pronti per la nuova Abbiamo quasi finito gli utensili. Eh? Quindi se riuscissimo a avere mm. siamo arrivati alla fine. Abbiamo due diamanti, del bambù, le fave di cacao, fantastico, quindi possiamo avviare. Una farm di cacao e avere i biscotti. Eh, due, uno. Mesa! ok abbiamo i primi blocchi del della... allora devo dire è comoda questa cosa che si rompe la sabbia in automatico però è molto più comodo visto che di gravele e di sabbia ne capita poca, non, non ce n'è tantissima è comodo poter fare una, il sistema con l'opper perché è più comodo più comodo perché di sabbia ne, ne ca cade veramente poca a parte adesso che saremo nel deserto, quindi vabbè, a parte quello comunque non avremo grossi problemi quindi direi ci possiamo attrezzare facendo Allora no, ci serve. E poi questa è una cesta qua. Un hopper qui. Vero, tie. Il Minecart con hopper. e sembrerebbe funzionare Ritappiamo e adesso andiamo a verificare così volendo potremmo tenere chiuso sempre qui adesso fatemi verificare Smeraldi si è andato ragazzi è una cosa molto più veloce c'è cioè là, ma noi ovviamente qua non dovremo più uscire noi ci facciamo ovviamente una scavata molto guardate qua con. dovrò addirittura mettere una doppia cesta so, che abbiamo mm -hmm. <ride> leggermente più oggetti come tifologie di blocchi intendo eh spiatelo abbiamo altri quattro diamanti quindi vediamo abbiamo aspettate abbiamo eh, possiamo fare l'accetta ci manca poco per fare anche l'armatura vabbè questo episodio finisce qua io intanto um, scavo un attimino Andavate a scavare i blocchi, preparo le piattaforme, inizio a prepararmi per le farm E basta, questo episodio finisce qua, io vi ricordo il commento e iscrivervi Ok ragazzi, stavo, vi metto una clip extra di quello che stava succedendo Che praticamente è spawnato un villager E quindi stavo scavando così ed è apparso improvvisamente un villager. Questo villager qua non lo saprei sinceramente come fare adesso perché.. Qua dentro possono spawnarci gli zombie, quelli lo zombie secoli, non mi ricordo come si chiama. Quello del deserto e altri mob ostili che possono seccarvi il villager. Quindi adesso dovrò trovare un modo. Creare una zona solo per i villager e iniziare a portarli lì potrei fare, non lo so, con delle rotaie c'è un trucchetto che permette di spostare la roba con delle rotaie e una barca, solo che non ho attualmente abbastanza ferro per fare un altro Minecraft questo ci può casare, abbiamo un lingotto di ferro, non possiamo far, far niente quindi. e niente eh, eh, sarà un problema niente, adesso penso un po' vedo di sistemare tutto e prossimo episodio iniziamo allora a fare un po' di farm quindi vado avanti poi il prossimo episodio ovviamente oltre a fare le farm vi farò vedere tutte le novità che ho trovato perché ci vorrà parecchio tempo mm. Bye. <laughs>